Riccardo, eccomi, eccomi. Ecco, ti, ti disturbo sempre al tuo lavoro. Guarda. Allora, ieri sera è successo: ma punto. lascia stare, guarda, per... non, non, da non credere. Quindi eh, ti spiego proprio in poche parole: il guarda. tempo non è stato d'aiuto, non, non c'è stato uh, questa bomba d'acqua, però c'era tanto vento un po' di pioggerellina che comunque rendevano difficoltoso tutto il lavoro quindi abbiamo preferito saltare e rimandare in più, eh, guarda, siamo andati e mi dispiace proprio un sacco perché il posto era stupendo siamo andati in una zona qui di vasto, eh, Punta Penna che è una riserva naturale vicino al, a par, eh, eh, Punta Derci eh, poi su Google andate a cercare, insomma, se, se vi interessa è interessante perché sul lato est della, della costa adriatica dell'Italia, lì è un punto eh, anche, vicino, anche sul Gargano, comunque ce ne sono vari, dove comunque si vede il sole eh, che tramonta nell'acqua quindi era... Wow, era bello poterlo farlo vedere, eh, ahimè è saltato tutto, poi la zona non era anche coperta benissimo a livello telefonico, quindi non, non mi sono totalmente a collegarmi fin quando non sono uscito da quella zona, era molto nuvoloso, quindi non ci ha aiutato. Certo. Stamattina poi ho provato a fare un altro sopralluogo per vedere, ho provato a chiamarti e non ce l'ho fatta, quindi comunque pazienza... Oh, è, tutta, è tutto rimandato, lo faremo, spero eh, domani, eh, venerdì. Il tempo ci sta aiutando. Eh, è cioè, una bellissima giornata, quindi mi auguro che possa andare tutto bene. Eh, è... Mi dispiace per non essere stato presente durante la diretta, però ahimè, questi sono gli inconvenienti e gli intoppi delle dirette. Live, ed è bello anche così giusto? Il bello della per... diretta vi suggeriscono i colleghi. Esatto. esatto, ma la cosa carina <ride> che è stato, eh, dato che parliamo del gatto senza peli, eh, poi, eh, sicuramente eh, eh. non sono stato ben preciso la realizzazione. Ah sì, sì, sì no, capito? no. Un piccolo, eh. un piccolo appunto, eh, il gatto, il disegno, lo Sphinx è stato realizzato dal nostro collega Federico Cipollone. Però l'ho preso molto a cuore proprio perché era identico al mio vecchio gatto. Il mio che lo conoscevo, no, che tu hai conosciuto sì, esatto. Bene, è Fantastico, era bellissimo. La eh. prima volta che l'ho accarezzato, ma ha fatto un po' effetto. Però, poi, eh, man mano che conosci quella tipologia di gatto, Beh, sì. è fantastico nel senso, proprio è la pelle quasi umana. Ah, ti, dico, ti dico per mia esperienza che comunque io adoro gli animali, i gatti, i cani, i gatti in particolare. Eh, un gatto normale eh, con il pelo e tutto il resto ci siamo abituati. Un gatto Sphinx senza pelo. Eh, come gatto, allora, a parte il fatto che comunque quando, tu, eh, quando ci siamo incontrati e ci siamo conosciuti stavamo a Tenerife quindi comunque con 26 gradi di media quel gatto senza peli stava alla grande però un gatto, un gatto senza peli soffre molto il freddo, quindi che significa? che questo uh, Sphinx, eh, il sì. mio carissimo Neon che a me non c'è più eh, aveva bisogno costantemente del contatto fisico anche per, per il calore e quindi era un gatto affettuosissimo e fantastico poi accarezzare un gatto a pelle è tutta un'altra un ehm, emozione io vorrei sfruttare questa diretta per spiegare ieri il, il flop sì. perché per un insieme di circostanze eh vabbè sempre... bocca... No, eh, vorrei lanciare se qualcuno ha quella tipologia di gatto e di postarlo sotto questa eh, diretta che stiamo facendo magari, perché magari. io eh, nella rete ho trovato un bel primo piano eh, sull'altro post che, che di ieri sera e ho trovato un bellissimo esemplare di primo piano come un essere umano, non c'è bisogno, sai perché? Perché io sto pescando e ritroverò le, le, le foto che abbiamo fatto una decina d'anni fa quando abbiamo utilizzato Neon come modello per le tue collane vulcaniche. Ah, non bene. so se ti ricordi, bene, bene, bene. Bene. Tenerife, allora lo, lo, lo, lo racconto: abbiamo fatto una ricerca dato che a Tenerife. C'è cioè un'energia fantastica bellissima. e abbiamo fatto una collana una collana con la lava del vulcano e l'abbiamo calibrata con dei personaggi dell'epoca eh, molto spirituali bellissima, me lo, me lo ricordo comunque Era indossa, indossando questa collana eh, scaricava tutta la negatività della persona e che ne sai? o oh, la scaricava ho l'accumulato, vabbè, ma questo ci faremo una puntata sull'energia personale o dell'ambiente. Ricordiamo comunque agli spettatori che Tenerife è un punto dove eh, molte energie planetarie eh, convogliano, quindi è particolare come insomma eh, Per mia eh, personale esperienza, è un tipo di territorio che. Eh, a livello magnetico interagisce molto con il tuo corpo e anche a livello onirico. Io di notte sognavo tantissimo quando vivevo a Tenerife eh, però c'è appunto, crea appunto una connessione uomo-isola. Secondo me, eh, molto del tuo inconscio può essere rivelato appunto grazie al contatto con l'isola. A me ha aiutato tantissimo, spero l'abbia fatto molte altre persone. Però ricordo anche questo, che spesso gli aiuti eh, sono celati dietro i cambiamenti. I cambiamenti non sono mai facili da affrontare, ma sono sempre delle grandi cose da, che ti fanno crescere, ti fanno evolvere, ti fanno andare avanti. Quindi io consiglio sempre di, di, di cambiare e di sbagliare tanto, soprattutto. Più sbagli, più sali. Riccardo, è sempre un piacere parlare con te quando prendiamo questi argomenti spirituali. Non lo mai, ma che... È una parte di noi ancora un po' segreta. E speriamo... Eh no, continueremo io e <ride> te a parlare di certi argomenti anche per... potremmo farlo anche per mesi. ma Certo. Lasciamo. Benissimo. Senti, io ti lascio al tuo lavoro. So che stai <ride> producendo queste collezioni nuove. Eh, ci sono un sacco di novità che... Piano piano cercheremo di raccontare sulla rete eh, questo grande lavoro, anche se... Eh, pure... C'è una bella novità, eh, te lo dico adesso, In, stamattina stavo caricando una nuova artista eh, che è appena entrata nella scuderia non voglio dire eh, troppo, però è un'artista bravissima, tarda, eh, concentra tutte le sue opere sul mondo animale e ha anche una fortuna una sensibilità Quindi, Bellissimo. Eh, non dico di più poi va bene, vedrete, la inviteremo eh, per eh, una diretta esatto esatto Ecco, perfetto va bene. va bene io te lascio andiamo tutti a lavorare adesso e noi ci sentiamo stasera però d'accordo <ride> anzi Compro... di... In questo momento devo, esatto. devo andare a ritirare delle magliette perché sono pronto per la stampa. Quindi... Perfetto. Bene, sì, no? io ho qualche Siamo. appuntamento dei capelli. Ci sentiamo al più presto. Ciao grazie. Riccardo. Non vedo l'ora di farti vedere lo shooting, il tramonto e le bellezze di questo posto. Ci prepariamo. Eh, ciao a tutti. Ciao. Eh, grazie per averci ascoltato. Ciao. ciao.